Succede così. We Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, nuovo video di cultura giapponese. Come sapete questo è il nostro appuntamento che abbiamo io e voi, in cui cerco di rispondere alle vostre domande, ogni volta cerco un argomento tra quelli che mi proponete e parlo di cultura giapponese e vi dico quello che so, la mia opinione, da italiano che ha vissuto e sta vivendo tuttora in Giappone da tantissimi anni. Come sapete io adoro questo paese, mi piacciono un sacco di cose e tutta Via, oggi devo dire che parlerò di una cosa che mi piace un pochino meno Che è il fumare in Giappone Allora, so che è un argomento che magari se c'è qualche fumatore tra voi iscritti Magari piacerà un po' poco Però io voglio dire la mia opinione perché io sono allergico al fumo E se c'è qualcuno che fuma attorno a me sto male E in Giappone mi crea veramente problemi questa cosa Perché spesso le aree fumatori non sono divise realmente da quelle non fumatori Cioè per esempio se andate in alcune catene di caffè come si sì, è divisa da una stanza all'altra Però è divisa da una parete di vetro E ogni volta che uno apre la porta Succede più o meno così We quindi capite che ci sto male E questo perché secondo la costituzione giapponese attuale I ristoranti sono sì incoraggiati a separare le aree fumatori da quelle che non lo sono Ma allo stesso tempo non c'è nessuna multa da pagare se questi non lo fanno E dovete sapere che comunque in Giappone vi troverete spesso a dover andare a delle cene di lavoro O nomikai se vogliamo dirla alla giapponese In cui magari il vostro boss che magari boh, sarà un po' più vecchio di voi probabilmente Magari fuma perché comunque in anni Passati c'era molta più gente che fumava e molti fumatori non hanno mai smesso e quindi vi ritroverete a dover andare a queste cene di lavoro in cui voi magari dipendenti che siete sotto a un boss vi ritroverete in un izakai in una stanza in cui si fuma e diciamo che sì, potete lamentarvi e non lamentarvi però fare una richiesta di andare in una stanza non fumatori però diciamo che nella cultura giapponese bisogna sempre cercare di far sentire il vostro superiore il più a suo agio possibile quindi se il vostro boss vuole fumare vuole andare in una stanza fumatori e voi non volete non vi troverete per la struttura della società giapponese in una posizione che vi permetterà di poter scegliere in che stanza andare per il vostro boss ragazzi so che è un po' complicato da spiegare ma spero che sono riuscito a trasmettervi quello che voglio dire e soprattutto in giappone ci sono anche tantissime aree oltre a questi ristoranti anche all'aperto in cui si può fumare infatti davanti a quasi tutte le stazioni c'è questo smoking area in cui la gente può andare lì e fumare anche davanti molti combini o sparse comunque per Tokyo ci sono tante zone fumatori che è una cosa abbastanza strana perché oddio per quanto ogni tanto mi capita di vedere gente che fumi per strada anche all'estero diciamo che è molto controllato e ci sono delle regole e delle leggi molto severe se vieni beccato a fumare per strada o a Ora peggio a buttare le cicche che mi fanno incazzare se vedo qualcuno che butta i di sigarette però capite bene quello che voglio dire in vista delle olimpiadi del 2020 però c'è da dire che molte persone stanno richiedendo la rimozione di queste zone pubbliche in cui si può fumare perché comunque è una brutta immagine per il Giappone perché alla fine lo fa sembrare poco moderno perché quasi tutti i paesi moderni comunque cercano comunque di limitare e di scoraggiare questo fumare però in Giappone per il momento non è così e se è vero che magari in passato sembrava una cosa un pochino cool fumare Magari sai un po' più tenebrosi Uomini di vita vissuta Adesso dal momento che è così risaputo Quando faccia male fumare Per molti giovani non è più considerata una cosa cool Anzi la trovano poco salutare Costosa e anche L'odore non è molto piacevole Molte ragazze giapponesi odiano il fumo Poi ci sono anche quelle che fumano Però insomma per mia esperienza Per esempio Kumiko odia il fumo Io per fortuna non fumo e non posso fumare Quindi benché venga ci troviamo benissimo Personalmente penso che che ognuno sia libero di fare quello che vuole col proprio corpo Quindi se uno vuole mangiarsi 10 hamburger Può mangiarsi tranquillamente 10 hamburger di uno dietro l'altro tutti di fila Fa bene? Non credo proprio Se fosse un mio parente probabilmente cercherei di fermarlo O una persona a cui voglio bene Perché comunque ragazzi cioè la salute è importante quindi giocarsela per un piacere che ti può dare il cibo sinceramente è una cosa che io non riesco a capire però diciamo che almeno se uno si ingozza e mangia 10 hamburger fa male solo alla sua risalute non a quella di chi gli sta attorno però capite che se uno fuma la gente che gli sta attorno verrà colpita dal fumo passivo quindi la trovo una cosa ingiusta tra l'altro dovete sapere che in Giappone anche nelle sale giochi, in molte sale giochi è vietato magari fumare mentre si cammina però ci sono delle aree anche vicino a Giochi come Mario Kart, li ho viste, giuro In cui si può fumare E quindi non è giusto che un bambino che magari vuole andare alla sala gioca E giocare a Mario Kart debba subire il fumo passivo di uno che è lì che sta fumando Cioè io la trovo una cosa veramente ingiusta Tuttavia il Giappone ha dei grossi benefici Dalle aziende del tabacco Infatti con le tasse dovute alla vendita del tabacco Il paese riesce a raccimolare una grossa somma E quindi ci sono molti politici Che non hanno assolutamente nessuna intenzione Di scoraggiare la vendita al consumo del fumo Tra cui anche il ministro della finanza Taro Asso Vi faccio vedere un bellissimo meme Così vi fate due risate e questo sicuramente è uno dei principali motivi che impediscono che vengano tolte le zone fumatori in vista delle Olimpiadi Personalmente io credo che comunque togliere le zone fumatori per rendere la città di Tokyo più ospitale in vista delle Olimpiadi La trovo una cosa, cioè, bella per carità, però anche stupida Cioè, non credo che questo dovrebbe essere il motivo principale Il motivo principale per bandire queste zone fumatori è perché fumare fa male E scusa, io non riesco a capire perché, cioè... Se una persona vuole fumare Secondo me è giusto che possa fumare nella sua casa Nella sua macchina, nella sua proprietà privata Però non vedo perché bisogna dare a queste persone Il privilegio di fumare Nelle zone pubbliche, cioè ad esempio Nelle sale giochi come vi ho detto prima Questa è la mia opinione, sono sicuro che magari C'è gente che avrà idee diverse E se c'è qualche fumatore che magari ha visto Questo video me lo scriva qui sotto Però io ritengo che se è una cosa Che fa male bisogna scoraggiarla Il più possibile perché non, non capisco Come il governo guardi soltanto al guadagno che riesce a raccimolare da, da questa vendita e consumo perché comunque stai praticamente giocando sulla salute delle persone tu, vabbè ragazzi questa era la mia opinione ditemi che cosa ne pensate se magari c'era qualche fumatore all'ascolto per favore Mm, scrivimi nei commenti che cosa ne pensi e magari se ho detto qualcosa di sbagliato o diverso dalla tua opinione sono felicissimo di ascoltare tutto quello che avete da dire personalmente la penso così ditemi voi che cosa ne pensate grazie mille per essere stati con me anche oggi voglio concludere questo video un po' in allegria vi farò vedere un video in cui l'altro giorno ho cucinato del curry e già che ci siete andate anche sul mio canale di musica e guardatevi un music video ciao ciao ragazzi oggi cuciniamo il curry in Italia iniziamo dalle carote laviamo le patate ecco ragazzi sbucciate le patate con cura in questo modo e prendete anche una cipolla ecco qui le nostre patate e adesso tagliamo la cipolla e voilà tagliamo la melanzana Prendiamo un po' di pollo, tagliamo per bene il pollo. Sarebbe meglio avere il pollo quell'intero così si può tagliare meglio. Però c'erano solo queste con le fettine sottili. Quindi vabbè comunque sarà buono lo stesso. In realtà questo pollo te lo danno anche a Kokuichiban, l'estate, questo che ti danno i pezzettini di pollo, il pomodoro e Lorenzo che sarebbero gli spinaci. Quindi in realtà c'è anche in Giappone una cosa simile. E abbiamo tutti gli ingredienti. Mettete tutto in padella, iniziate dalle cipolle e anche un po' d'aglio Mmm che buon profumo E di qui mettiamo a cuocere le melanzane Ecco qui che abbiamo cotto un po' le verdure E qui si sta cuocendo il pollo Mettiamo un po' di sale Aggiungiamo anche un po' d'acqua Ecco qua è passata un'oretta Adesso mettiamo le patate E adesso apriamo il curry Che ho trovato nel negozio dei cinesi Quindi si può comprare anche in Italia facilmente Prendiamo adesso un cubettino di curry Mettiamolo giù Allora dovete mescolare bene Perché sennò altrimenti rimane tutto il blocco E non si scioglie bene Quindi fate prima così col mestolo Lo mescolate un po' E poi quando si un po' sciolto lo aggiungete Alla vostra zuppetta Che rosa Ecco qui ho messo quattro cubetti E sembra venuto buonissimo Adesso dobbiamo aspettare un po' che si amalghimi un po' E fare il nostro curry alla giapponese Fatto tutto con prodotti made in Italy Vabbè a parte il curry Sarà bello che pronto Ed ecco qui il mio soup curry Il sapore dell'Hokkaido Mi sono anche preparato il riso Quindi ecco qui la mia cenetta giapponese fatta tutta in Italia. Mmm, buon appetito ragazzi. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione da Seba. Grazie sempre per vedere i miei video. Ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.